Sono Laura Antichi, vi voglio mostrare come accedere a Mozilla Apps scrivete Mozilla Apps nella casella di ricerca di Google il primo risultato che è disponibile è quello eh, giusto clicchiamoci su, eh, questa è l'interfaccia non è indispensabile registrarsi ma se non lo si fa, una volta chiuso il sito l'attività viene persa. Interessante tuttavia la possibilità di non registrarsi per gli utenti più giovani che possono accedere, partecipare, interagire alle stanze dedicate e predisposte dai docenti. Esploriamo un attimo l'interfaccia, trovate la voce spoke uh, spoke è l'editor di mozilla apps che avremo modo di esplorare in seguito ci sono le guide le guide molto interessanti che eh, trovate eh, proprio tutte le guide eh, relative a spoke agli avatar agli eventi eccetera eccetera soprattutto sono uh, distinte in, in uh, apps documentation spoke documentation for creator uh, for uh, developers uh, apps cloud apps cloud aws uh, apps cloud uh, digital ocean eh, noi ritorniamo mh, comunque eh, nella nostra interfaccia, abbiamo poi l'approfondimento eh, dei developers, ecco, e, e qui tutte le risorse che gli sviluppatori hanno messo e mettono a disposizione. Eh, C'è la possibilità di partecipare a una community molto interessante, di accettare l'invito e ehm, di eh, quindi interagire anche in uh, questa zona. Poi eh, c'è la Uh, apps Cloud, mm, interessante che questo, ma è a pagamento e permette di gestire le infrastrutture a livello aziendale. Quindi, mm, non questo uh, per il momento non ci interessa. Abbiamo invece labs, i laboratori, è, sono degli interessanti luoghi da esplorare che um, per condividere idee sono eh, presenti dei suggerimenti, dei tutorial, dei progetti di ispirazione e ehm, vengono anche erogati secondo il livello eh, di, eh, di abilità che abbiamo eh, dai principianti intermedi. Offrono interessanti strumenti, tools, che sono anche questi da eh, esplorare una volta che abbiamo preso dimestichezza con l'interfaccia. Eh, può essere utile partecipare alla Mozilla Apps Creator eh, Discord, quindi a questo, la Discord, che è un, un social in cui condividere le proprie esperienze e eh, scambiarsi, eh, eh, proprio, eh, eh, scambiarsi eh, quindi le, le proprie novità. Io eh, adesso andrò eh, tra poco crea a creare una stanza, ma eh, volevo innanzitutto farvi vedere questa eh, interfaccia. Alla prossima!